Brevemente, eh, spesso mi si chiede che cos'è l'anatomia esperienziale eh, L'anatomia esperienziale è portare in esperienza il proprio corpo, la propria fisicità Ovvero, quando noi guardiamo un'immagine, un'immagine del corpo umano, dei muscoli Um, non è altro che un'immagine, è solo un'immagine, è un'immagine uh, ma questa immagine può diventare un gancio e ci può far chiedere ma com'è che funziona dentro di me questa cosa quindi è, è dal momento in cui la vedo, vedo questa immagine con la pelle di fuori posso proiettarla attraverso la pelle di dentro noi abbiamo una pelle che si manifesta verso l'esterno abbiamo una pelle che si manifesta verso l'interno all'esterno sentiamo il caldo, il freddo, il bagnato, l'asciutto e all'interno non sentiamo tutto ciò ma possiamo sentire qualcos'altro e questo qualcos'altro spesso non è molto, anzi proprio per niente, non è preso in considerazione Um, quindi la serata che ha lo spazio radicamente sarà proprio questa quella di portare attenzione a che cosa ci racconta questa pelle di dentro come si muove um, che cosa accade mentre mi muovo all'interno um, quali ingredienti uh, riconosco che mi compongono, uh, com'è com il mio dialogo durante, il mio intimo dialogo durante l'azione del movimento, uh, come mi posso riorganizzare dopo un'esperienza di movimento profondo. Um, tutto ciò uh, nasce da dalla scienza uh, dal fatto stesso che esistono uh, gli organi e che questi organi sono all'interno di un periorgano che quindi non è altro che tessuto connettivo quindi come dei sacchetti e questi sacchetti sono fatti apposta per essere in movimento, per muoversi ecco noi andremo a muovere quella andiamo a stimolare quella qualità eh, intima di quei tessuti profondi uh, tutto ciò ci può veramente mettere in relazione con, uh, con la cultura che abbiamo acquisito con lo spazio intorno a noi all'interno di noi con eh, come si riorganizza proprio anche il pensiero bene se ti senti incuriosito da tutto ciò mh, ti aspettiamo, ti aspetto e ti aspettiamo.